Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi parliere, parleremo di valutazione immobiliare, di tecnologia e lo facciamo con un grande protagonista del mercato immobiliare della valutazione, con Patrick Albertengo, co-founder e eh, amministratore delegato di Reopla. Patrick, ciao, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Gerardo, grazie a te per l'invito, sempre un piacere. È un piacere anche per noi. Allora, rendere il mercato immobiliare più trasparente, questo è il, il, il payoff di Reopla, vedi ancora delle zone d'ombra? Allora, beh, eh, sicuramente è un payoff nato nel 2015, eh, quindi in realtà sono, sono passati un po' di anni dal, dal 2015 ad oggi e, e sicuramente nel 2015 il mercato era estremamente meno trasparente di quanto lo è oggi. Eh, sicuramente ci sono ancora delle zone d'ombra, eh, le zone d'ombra nascono laddove c'è una differenza di informazione tra quello che un utente a cui un utente può accedere, un utente, un cliente delle, dei nostri clienti, quindi un venditore, un acquirente, e quello che l'agenzia poi gli va ad offrire nel momento in cui gli presenta una valutazione immobiliare, certo. eh, nello specifico caso di quello che noi facciamo. Oggi informazioni ce ne sono tantissime, eh, se ne trovano online perfino troppe, in alcuni casi. E quindi laddove un professionista non è in grado di dare una risposta concreta a quello che un cliente trova online eh, si possono creare delle zone d'ombra o comunque delle diversità di informazioni, delle disparità di informazioni. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il professionista abbia a disposizione tutti i dati di cui necessita sì. per poter essere quanto più eh, trasparente possibile verso il cliente in fase sì. di valutazione o qualunque altra stasera. Guarda, voglio andare ancora più a fondo su questo tema perché eh, scherzosamente dico che ci sono più valutatori che case in vendita no? oggi in effetti questo proliferare di valutatori online secondo te secondo la tua esperienza come impatta nella testa dei clienti e cosa comporta poi per gli agenti immobiliari io mi sono fatto un po un'idea ecco però Impressive. se tu l'hai detto ai lavori allora eh, beh, innanzitutto il perché della nascita di tutti questi valutatori eh, lo dico sempre siamo abituati ormai a cercare informazioni online prima che in qualunque altro posto eh, siamo abituati che online c'è Mediamente la risposta a tutto, certo. eh, che sia una risposta, un'informazione o che sia ordinare una pizza o che sia comprare la spesa. Ed è normale che oggi, e lo sarà ancora di più in futuro, questa è la brutta notizia tra virgolette, eh, le persone cercheranno informazioni sul proprio immobile o sul professionista online e lo faranno sempre di più. Un'opportunità che chiaramente è stata colta dal mercato, che vede in questo un'opportunità per generare dei lead che a loro volta ritornano agli agenti immobiliari quindi l'agente immobiliare è poi il fruttore finale di tutto questo certo. processo c'è però una cosa su cui pongo l'attenzione e invito tutti a farla fare la valutazione di un immobile è difficilissimo per un agente immobiliare che lo vede è difficilissimo sappiamo che il mercato è eterogeneo, sappiamo che eh, no, non è semplice valutare un immobile provate a pensare quanto è difficile farlo per un software che lo fa in maniera automatica, automatica sì, sì. Quindi vedo valutatori online a volte con dei margini di errore consistenti, importanti. Sì. Eh, quando il margine di errore è troppo ampio, questo vuol dire che il cliente si fa un'idea sbagliata, in su o in giù, del valore del proprio immobile. E tendenzialmente quindi, più, in tendenzialmente più in su. Tendenzialmente <ride> più in su, esatto. <ride> sì. E questo si trasforma in un problema abbastanza importante per l'agente immobiliare, la immobiliare, che poi esatto. deve fare il suo lavoro. Quindi attenzione a chi offre valutatori online a non farli self-made, perché sì. poi i risultati possono essere... Spesante peggiorativi da, da e... gestire. Esatto sì, esatto. sì, sì, sì, è vero. Uh, allora, mh, due, an due anni fa, un anno fa, capitava una cosa meravigliosa, credo, per le start up, perché poi la, la finalità è sempre quella della crescita, uh, del diventare più grandi, insomma, uh, arriva a spregnetter, okay, che io ho, ci ho messo sei mesi per imparare, <ride> ho fatto un corso di innovazione proprio per questo. Eh, dalla Germania e vuol dire ha messo un, un bel piede no? in, in Reopla eh, da startup paro ecco hai messo anche la giacca adesso vedi Ca il cambi cambiamento <ride> no? ok eh, che cosa è cambiato per Reopla uh, allora posso confermare che i cambiamenti sono stati solo in meglio uh, Spagnetter è una realtà internazionale uh, con un'organizzazione estremamente migliore e più grande della nostra e ha permesso a quello che era stato un modello che ha funzionato molto bene, di cui siamo molto soddisfatti dal 2015 al 2021, eh, di avere ora la possibilità di crescere in maniera esponenziale. Eh, noi prima eravamo uno staff di 13 persone, se non ricordo male, quando è entrato Splagnetter, oggi siamo comunque poco meno di 20, eh, ma in totale in Splagnetter siamo 300 persone. Eh, la differenza è che se il nostro algoritmo ha un problema abbiamo 10 data analyst che possono intervenire, Prima se avevamo un problema era 6 Patrick mesi per ass... di notte. Era che Patrick lavorava. di notte, esatto. <ride> okay. e quindi no, un cambiamento gigante che credo che abbia già portato i suoi primi risultati, ma quelli veri li vedremo nel corso dei prossimi anni. Ok, e ci parli un attimo di questa azienda, dove è presente in Europa, insomma che cosa fa esattamente? Assolutamente. Un pezzo di storia, ecco, perché magari poi i nomi si dimenticano, però è interessante magari vedere da dove arriva. Ma Spragnetter è un'azienda nata in Germania. Eh, Ora non saprei dirti quando, ma ti direi quasi 30 anni fa, ed è nata nel mondo dei mutui, quindi nel mondo delle perizie per i mutui. Ah, okay. ehm, nata dal padre di Jan, che oggi invece è l'amministratore delegato, e negli ultimi 10 anni è un'azienda che sta subendo una trasformazione eh, pazzesca in termini tecnologici. Quindi hanno spostato il focus da perizie sul campo a eh, AVM, studio sì? degli AVM, sì. creazione di modelli AVM. Sono oggi leader in Germania, sono il più utilizzato software sia dalle agenzie immobiliari che dai valutatori immobiliari per quanto riguarda le, le, sì, per sì, i, per i software di valutazione. Ah, certo. sì, sì, sì. E, e la maggior parte del, del business in Germania è dato dal, dal software AVM installato sui principali portali. Uh, Immobilien Scout, che è il, nostro, è il principale portale in Germania, un po' il nostro immobiliare da idealista. Non se lo sono fatti loro in casa, no. Loro hanno se comprato lo sono fatto. meglio in realtà se l'erano le fatto in casa ecco. e poi dopo due anni circa hanno deciso di cambiare. Questo perché, e su questo l'ho sempre detto, quindi non sono, è... Sono avanti però, dal di ecco, Perché sì, hanno esatto, il focus solo esatto, su questo. Esatto, Ed sì. è un qualcosa che ci stanno portando anche noi, quello di essere concentrati solo su una cosa e farla meglio di chiunque sì. altro. Dopodiché sono in Germania, in, in Austria, dove anche lì sono leader sul mercato, acquisendo il precedente leader e oggi sono, sono arrivati anche qua in, Italia, in Italia con Italia. noi. Eh, il progetto è quello di continuare a espanderci un, un po' per l'Europa. Battuta, chissà che trasferte che fanno dalla Germania in Italia: sono, una scusa in più, voglio dire. No? Loro sono contentissimi sì. di questo. I tedeschi amano l'Italia, quindi sono molto contenti. Quali sono secondo te eh, gli stadi evolutivi della valutazione immobiliare, quindi digitale? Ecco. Che cosa vedremo? Allora, la valutazione, il lato digitale, quindi AVM, è, è un qualcosa che si adegua molto facilmente, molto rapidamente al mercato, quindi al variare delle necessità di mercato. Eh, in Italia, parlando di, di, di, del nostro paese, fino a qualche anno fa non c'erano dati di compravenduto, era estremamente difficile trovare dati di compravenduto. Uh, e quindi generalmente le valutazioni venivano fatte sugli immobili presenti sui portali, quindi gli immobili sul mercato. Spero, anche un po' grazie a noi, negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare sui dati del venduto, quindi sì. uh, è, è subentrato un altro elemento in ambito valutazione. È importante questo. E, e su questo io credo che sarà ancora un trend estremamente importante per i prossimi due o tre anni, perché è quello che permette a un valutatore di dare una valutazione veramente più attendibile rispetto a chi non ha questo dato. Uh, si parla tanto in questo momento ad esempio di classe energetica, sì. è sicuramente un tema uh, decisamente attuale per quanto riguarda uh, gli immobili, quindi l'importanza che ha un immobile, purtroppo uh, il mio punto di vista personale è che sia ancora un po' presto per integrarlo all'interno di una valutazione, perché dico questo, se noi prendiamo uh, un milione di immobili oggi presenti su uno dei principali portali, uh, circa 850 .000 hanno classe energetica in fase di definizione, il che quando mi sì, fanno la sì. domanda mh, quanto vale di più una classe C rispetto alla classe D, certo. la risposta è se esiste qualcuno che lo sa voglio assumerlo oggi perché non è possibile decretarlo oggi. Ci siete avvisati, eh? se avete la risposta sì, posto assicurato eh, in Reopla. Non è un dato che realmente oggi è calcolabile, è calcolabile la differenza rispetto a una classe energetica A perché sì. quella la si pubblicizza, sì. uh, ma purtroppo non c'è ancora una sufficiente attenzione alle classi energetiche. Sì, peccato che comunque adesso ci sono anche delle, delle normative, a parte Banca d'Italia, insomma, che, che inseriscono nella valutazione, uno schema della valutazione, proprio anche la, la classe energetica. Insomma. Uno dei temi che di sicuro terrà banco nei prossimi 3-5 sì. anni, su questo non c'è un di dubbio. Interessante questa cosa. Ecco, e parlando quindi di ehm, APE in fase di elaborazione, no? Gli agenti immobiliari, poi parliamo di loro, ecco, hanno imparato secondo te a mettere a frutto strumenti di valore come agent pricing ecco, nello specifico? Allora, nonostante, eh, ripeto, siamo sul mercato al 2015 che da un lato sembra tantissimo, dall'altro sì. chiaramente molto poco rispetto all'esperienza che molti agenti immobiliari hanno, eh, negli ultimi tre anni abbiamo visto un'adozione un esponenziale della tecnologia. No, oh, bella notizia. Quindi, lato nostro, siamo più okay. che soddisfatti okay. di, di questo. Okay. Uh, a livello di software di valutazione, quindi uno specifico sì. report di mercato, uh, i numeri sono ancora un po' bassi, in sì. Italia si stimano circa 7.000 agenzie che utilizzano software di valutazione, sì. ce ne sono 33.000 o 40.000, tu sei un numero molto meglio agenzie, di me. Agenzie presumibilmente sì, Diciamo operatori attivi l'anno scorso erano 50.000. Quindi c'è cioè, quantità partita ancora... IVA, voglio dire attivi e iscritti okay. al codice Ateco 6831. Ecco. Il numero diciamo eh, che però c'è molto da fare. Ma non pensi che sia, e questo è un discorso che facciamo al bar di solito: eh, come dire, una, una soglia: cioè tutti dovrebbero utilizzare un CRM, tutti dovrebbero utilizzare un valutatore professionale, ma poi, alla fine diciamo che la parte virtuosa dei professionisti è no, in grado di anche di essere ah, consapevoli. B, avere le potenzialità per investire anche, su, poi alla fine i numeri sono, è molto molto basso, tu dici 7.000, probabilmente siamo arrivati a soglia, guardiamo magari 10.000 come possibilità di, ma eh, non vedo una, una grande potenzialità, ecco, tu com come allora, la vedi? Ecco? È, è corretto, è un pensiero abbastanza condiviso eh. tra tutti gli operatori okay. del, del mercato, una cosa che mi piace dire è che però ci sono lo scorso anno 740.000 venditori, che invece volevano la stessa qualità del servizio eh, certo, certo, eh, certo. il fatto che qualcuno ce l'abbia e invece la maggior parte no non la riesce a ottenere mm. credo che sia un problema di cui tutta la categoria degli agenti si deve far carico e noi come operatori quella di, di, di, di continuare a professare ciò perché davvero eh, il report di mercato così come altre centinaia di, di, di software e utility sì, sì, a disposizione certo. sono eh, sono aggiunta al lavoro dell'agente immobiliare, sono di supporto e sono soprattutto utili per venditori e acquirenti che sono poi il loro cliente finale e non è giusto che qualche acquirente o qualche venditore non abbia magari una valutazione oggettiva perché il suo, il suo professionista ha deciso di non, non offrirla, quindi questo è un qualcosa di cui... E' il mercato che lo chiede. E' il mercato che lo chiede Prima lo farà siamo sempre di più. Esatto, esatto, sempre è meglio, è meglio. Molto bene. Patrick, cosa dirti? Grazie, grazie per averci insomma, illuminato, averci dato la tua visione su questo specifico ambito, è sempre molto prezioso, ci hai ricordato che in piedi dal 2015, quindi tanti anni, tanta esperienza, tanti dati digeriti e stanno facendo un lavoro davvero, davvero eccezionale. Ci vediamo quindi insomma nei prossimi mesi, perché avrete di certo delle novità da annunciare, quindi sai che sei sempre benvenuto qui sullo Sgabello. Grazie mille Gerardo, gentilissimo, grazie per l'invito come sempre e un saluto a tutti.